Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di In Questo Disordine. Siamo alla seconda puntata in realtà, perché la prima è, vi ho fatto vedere praticamente quante tracce c'erano e la realizzazione proprio del brano e eh, come è stato composto. Insomma, è stato un grande, grande, grande lavoro di squadra con, con il team che ha collaborato con me. E oggi invece vi faccio vedere un po' ve l'avevo anche promesso come eh, l'abbiamo preparato per fare il mastering poi da, al Massive Arts da Alberto quindi abbiamo ridotto eh, tutte le tracce che avevamo, abbiamo fatto un premix mix di, di, di varie di bounce di vari aspetti per poi arrivare direttamente al pre-mastering, per poi portarlo direttamente come vi ho detto prima al mastering. Vedete che abbiamo cambiato un pochettino la, la parte proprio della la location. No? Abbiamo. Eh, um, ridotto un po', abbiamo fatto un colore blu dietro che a me piace moltissimo, con dei led, eh, in questo momento sto utilizzando una reflex, eh, una, reflex eh, una, una Canon in questo caso, eh, che ce l'avevo lì, quindi ho detto ma perché non utilizzare una Canon? E devo dirvi la verità, non è stato molto semplice, perché? Perché eh, ho dovuto imp imparare l'utilizzo di OBS ho dovuto imparare a, a capire un po' come, eh, come sono tutti gli aspetti di collegamento tra il desktop l'aspetto audio che non è stato semplice per niente utilizzo un, uh, un microfono, io ho un Sennheiser microfoni a spilla che funzionano secondo me molto molto bene, eh, non utilizzo un condensatore, il condensatore è un Neumann che lo uso per, per le voci e, eh, e quindi come aspetto di eh, parte tecnica per la realizzazione di, di questi video non è stato particolarmente facile. Se anche voi se avete il desiderio di poter fare questi tipi di registrazioni e volete chiedermi qualche consiglio, scrivetemi nei commenti, scrivetemi in privato, magari faremo anche una prossima live o una, una registrazione per spiegare meglio un po' tutta la parte tecnica di, di questo aspetto. Ma Banda nei Ciance vi porto direttamente in Logic per capire e per vedere come abbiamo fatto questo, eh, questo pre-mastering. Pre -mastering, eh. Andiamo a vedere un po' com'è com la, la parte. Allora... Vedete, qui intanto sono ridotte, si sono ridotte proprio le tracce. Siamo arrivati a 13, non più a 50, 60, 70. Adesso non mi ricordo neanche più quante tracce fossero. E ehm, abbiamo proprio diviso le varie categorie, quindi abbiamo il, tutta la parte del basso, la parte della batteria, abbiamo eh, le parti delle, delle chitarre acustiche, tutti i pad, gli effetti sonori, le voci, i cori. Insomma, abbiamo messo proprio tutte le parti eh, suddivise. Voi vedete in Logic una traccia unica, in realtà, se io io allargo, vedete che sono comunque stereo, sono tutte parti stereofoniche, quindi non lavoro mai in mono in questo caso. Le abbiamo già fatte, le avevamo in mono o nell'altra parte della, della registrazione, qui invece stiamo lavorando in stereo. Quindi partiamo a farvi, as parto a farvi ascoltare la parte acustica, sentite eh? Qui è ancora cruda, cioè ho fatto un'equalizzazione e una compressione, insomma, delle, della parte mh, delle chitarre, ma eh, in questo caso adesso ci lavoro ancora un po' più nel dettaglio, la sto preparando. Ok, la prima cosa che salta all'orecchio, se ci fate caso questo fruscio. Io per andarlo a togliere ho utilizzato questo plugin, il Noise Remove. Sentite come lo vado ad applicare. Vado. Sentite come è cambiato. Lo tolgo. Ora lo metto. Poi cosa ho fatto? Ho applicato anche un, un LUD. l'ho ingrandito un pochettino, ho, gli, ho reso, gli ho dato un po' più di corpo e ho utilizzato questo plugin che esteticamente è bruttino, dici ma questo non vale niente, invece in realtà ascoltate un po' come cambia. Sentite? no ho esagerato troppo, l'ho portato a 7, adesso vi faccio sentire l'abbinamento con la ritmica muta. Anche in questo caso vado ad applicare un noise Ho lavorato anche sulle medio basse, sentivo che c'era una piccola campana, si chiama campana un fastidio, una risonanza. Che è questa. Questa qua, adesso l'applico. Questa adesso alzo il volume così ve la faccio ascoltare meglio. Il, Q3, il pro Q3 è un, programma, è un plugin veramente meraviglioso sentite? faccio una cosa proprio veloce eh? non voglio fare una, una, una registrazione troppo lunga poi a questo punto cosa faccio? vi faccio ascoltare insieme la chitarra Adesso magari le vado anche un po' ad aprire, no? Quindi gli do un pump pot, mh, ad esempio le chitarre acustiche magari le metto un pelino magari sul 7-8 e anche le ritmiche le metto anche loro sul 7-8, no? Sentite? Ok. Adesso incomincio ad aprire magari il, la, la, il basso. Sentite, anche in questo caso ho lavorato molto eh, sul basso, fruscio uguale, poi vado ad applicare eh, vari plug che ho messo, anche in questo caso di, di, di ProQ3, ok. bello grosso, bello corposo, lo sento insieme alle chitarre, adesso vi faccio toccare anche con i pad, ok, adesso vi faccio sentire praticamente eh, anche il, um, la batteria, e voi direte, ok Marco ma la voce? Ok andiamo sulla voce, la mia voce è questa qua, eccola qua, anche qui abbiamo applicato un Q3, in questo caso vedete tutti questi colorini qua che sembrano, eh, come si chiama quel giochino? quel giochino che si mettevano tutti i colorini che bisognava in co capire quale colore fosse mm. mastermind sembra tutto un mastermind in questo caso nella mia voce ho applicato delle piccole campanelle que si chiamano campane perché sono delle risonanze che rientrano molto spesso è dovuto al fatto che magari non sei in uno studio di registrazione pazzesco che vanno l'ingegnere del suono va a capire dove il suono può rimbalzare io ovviamente ho uno studio in casa fatto bene però sicuramente qualche eh, risonanza mi può rientrare dal mu dalla da una libreria, da, da, dallo stesso, dalla stessa finestra, da una, da una tenda, insomma, allora abbiamo lavorato molto anche su questo, vi faccio ascoltare. Vedete tutti quegli 1, 1, 3, 0? Ecco, in questo caso sono i punti dove io poi proprio ho lavorato, eh, il ProQ3 mi ha detto, guarda che in questi punti ci sono delle risonanze, valle a inserire, vai a abbassarle ovviamente, vai a inserire dei, eh, dei punti per abbassare la risonanza. E così ho fatto. Adesso vi faccio ascoltare in solo la mia voce, senza, eh, vado proprio a prendervi le parti che ho preso. Lo sai, di fra. Eccone una. Con me la seconda, eccola, con Sado te mi sento meno fra. E via via con le ali. Sai okay. di fra E quando esco, sei fuori con me. Perché ti trovi in ogni cosa che c'è? Ok. In realtà il brano eh, ovviamente adesso la sto facendo molto molto veloce eh, molto veloce ma in realtà i lavori che si fanno su un pre-mastering sono pressoché questi no? almeno per quanto riguarda il mio conto e Vedete qui, questa qui è la mia uscita quella che vi sto facendo vedere adesso il suono in realtà è ancora piccolo io adesso cerco di ingrandirlo un attimo per vedere dei riferimenti allora incomincio a vedere ovviamente vado ad applicare un fruscio in esterno, applicare il noise, il noise, vado a vedere un attimino quello che eh, avevo applicato, questo, questo è, è meraviglioso della Waves, è un programma bellissimo, un plugin bellissimo che è major mi allarga il suono, vi faccio sentire come cambia, adesso qua invece è il, il puzz, serve praticamente per capire quanto livello eh, ti stai avvicinando a un riferimento ottimale, devi stare intorno tra i, i, i meno, meno, meno 4 meno 5, insomma, tra il 20 e diciamo che in, già in questo livello qui è già buono. E se andate a vedere no e, e quando esco sei fuori. riferimenti. Questo serve praticamente per dirti dove lo vuoi mandare la canzone, la vuoi mandare eh, su Spotify, ecco questi sono i riferimenti che tu devi avere. Però insomma non vi voglio deviare troppo eh, sulle parti eh, più specifiche eh, della, della, della canzone, ecco questo sì, però insomma il brano. Eh, prima di portarlo al, al Massive è, è, è stato fatto, al brano è stato fatto tutto questo tipo di lavoro. Ve l'ho fatta molto velocemente per, perché comunque so che mi avete chiesto se eravate curiosi. Io ho detto vabbè, dai facciamoglielo vedere un attimino. Adesso vi faccio ascoltare velocemente eh, come.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 Ecco questo qui è bellissimo questo effetto che arriva, eh, a noi mh, volevamo metterci un, un effetto che girava, allora abbiamo applicato questo che è, è, l, è un effetto che proprio ruota, ruota proprio intorno all'effetto all che arriva prima del, del ritornello, sentite. Eccolo qua. Bellissimo, adesso ve lo faccio ascoltare insieme a tutto, eh. Scuse mille attese, mille lacrime. Noi siamo mille notti accese. Siamo mille sere, mille foto, mille nuvole, siamo mille notti Adesso ovviamente aumento un po' il suono della batteria. Noti attese, di questo disordine non è ancora mixato ovviamente, è eh. giusto per farvi sentire un attimino perché dovrei mettermi lì e cominciare a vedere tutti i livelli, dovrei vedere un attimino come, come sono impostati i pump-pot, insomma tutte queste cose che poi vengono fatti ovviamente al, a, al mastering. Eh, vanno portati tutti i livelli ovviamente a zero, vanno portati tutti i livelli pump-pot a zero, senza più gli effetti, insomma va fatto un bounce, c'è un po' di lavoro che va, che, che va fatto. Ecco. Ok, quindi questo era un po' quello che eh, volevo, volevo farvi vedere eh, la, la prossima volta vi spiegherò mh, cercherò di, di, di, di partecipare un po' di più sulla parte di OBS perché veramente mi ha fatto dannare come un pazzo veramente dannare come un pazzo e poi magari vi faccio vedere altre cosine nell'ambito di logic che ho fatto degli studi ragazzi ho passato tanti di quei mesi a studiare prima di, di, di, eh, di, di metterci mano perché in, come in tutte le cose bisogna studiare se vuoi fare una cosa fatta bene devi studiare, devi studiare, devi, studiare, devi come nel network e nella musica è la stessa identica cosa ok ok allora ci vediamo la, alla prossima e intanto vi lascio con in questo disordine ciao a tutti ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao, io non ti ho detto tante cose di me oggi mi viene così semplice ci penso spesso a quanti sbagli io e te non scendo adesso resto ho scelto te siamo mille onde, mille corse, mille favole Noi siamo mille braccia tese